Ivana Mrazova, la frecciatina di Lori del Santo, fan furiosi. Le dichiarazioni di Lori del Santo non piacciono ai fan di Ivana Mrazova, sui social un hashtag per supportare la loro beniamina. Oggi Lori del Santo a mattino 5, chiamata a commentare il grande fratello VIP, si sarebbe lasciata andare in affermazioni poco gradite dai fan di Ivana Mrazova. Secondo la del santo la modella, oltre ad essere una bella donna, non è riuscita tanto ad emergere all'interno della casa. Parole però che lasciano scontenti i fan della ragazza che, contrariate, su Twitter lanciano l'hashtag cancelletto Ivanai in finale. Le sostenitrici di Ivana sui social puntano il dito anche contro il grande fratello che, secondo loro, non avrebbe concesso alla ragazza abbastanza spazio nello show. Le parole di Lori, la sorpresa ad Ivana e il confronto con i Rodriguez. Quello che non va proprio giù alle fan di Ivana sono le parole usate da Lori del Santo dalla Panicucci. Non esiste avrebbe detto l'ideatrice di Te di riferendosi alla Marazzola e al fatto di averla sentita parlare poco in casa. Secondo le sostenitrici della modella però non è Ivana quella ad esporsi poco ma il gioco ad averla penalizzata. Molti, per esempio quelli che continuano a fare il confronto con il trattamento ricevuto dai Rodriguez nelle varie puntate. Sorprese continue a spazi nelle ore più seguite della diretta per loro e Ivana solo un incontro con la sorella, di pochi minuti eppure dopo la mezzanotte. Un aspetto questo che, stando ai commenti riportati su social, avrebbe contribuito a oscurare la ragazza. Un grande tifo per Ivana Mrazova, l'appoggio della fan direttamente dalla Spagna. Il sostegno di Ivana arriva anche dall'estero. In Spagna molte le ragazze e i ragazzi che fanno il tifo per lei. Dopo aver fatto il tipo per lei e Ignazio, tanti gli utenti spagnoli che hanno continuato a supportare il suo percorso verso la finale. Dessere particolarmente apprezzati sono la dolcezza e la spontaneità di Ivana che, anche fuori dall'Italia, oggi ha raggiunto una notevole popolarità.